qual è il mio ancoraggio che stabilisce il mio lungo. Poi parleremo come eh, mantenerlo, come eh, utilizzarlo, e come imparare ad avere sempre il proprio lungo e soprattutto parleremo quanto influisce l'allungo corretto o scorretto sul tiro. Intanto il mio allungo che è definito dall'ancoraggio,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 L'allungo è determinato dall'antorato e dalla nostra tecnica di tiro, quindi non dobbiamo preoccuparci di avere espiante, non dobbiamo preoccuparci di avere eh, un contatto al viso che determina l'allungo, noi dobbiamo avere un contatto al viso che determina una buona tecnica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 e perform soprattutto performante perché, poi alla, fine, alla fine, dobbiamo essere performanti. E l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2,5 mm. 2 mm e mezzo sono tanti perché, se vedete questa punta che si sposta di 2 mm, eh, è già un errore molto elevato rilasciare